Salve gente, qui il vostro Palmerone98 che vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Avete mai visto e pensato quanti personaggi in Dragon Ball sono stati totalmente sprecati e quanti avrebbero meritato più spazio nell'anime o nel manga? Ebbene, signore e signori, vi presento la mia personalissima top 6 sui personaggi più sprecati in Dragon Ball. Direi che possiamo partire. Sesto posto Bra! Vi ricordate della figlia di Vegeta apparsa negli ultimi episodi di Dragon Ball Z e in Dragon Ball GT? Beh, sinceramente non mi è piaciuta come l'hanno rappresentata. Una ragazza sui 17-18 anni, credo, che ama fare shopping e che non ha alcun interesse nell'allenarsi. Che dire, un personaggio sprecato che compare poche volte nella serie e che non ha alcuna utilità in essa. Avrei preferito una bra simile a quella rappresentata da Saraji nel fan manga Dragon Ball Multiverse, anche se lì ci sono alcune differenze riguardo al padre, visto che è Veget, ed inoltre la preferirei meno arrogante e un po' più umile. Spero solo che rendano il personaggio più interessante in Dragon Ball Super, nel caso appaia e ci sia, ovviamente. Al quinto posto abbiamo un pareggio. Vegeku e Gogeta. Mi sono sempre chiesto perché Gotenks, che è un personaggio forte sì, ma del tutto infantile, abbia avuto così tanto spazio sia in Z che in Super, mentre due fusioni come Vegeku e Gogeta ne hanno avuto così poco.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 Speriamo in bene! Quarto posto Harbol Ok, questo personaggio è stato usato solo per un episodio speciale che se devo dire lo considero inutile in cui non fa assolutamente nulla tranne avvertire i protagonisti dell'arrivo di Avo e Kado vecchi sgherri di Freezer Ma andiamo! E' il fratello di Vegeta un personaggio quindi molto importante e significativo per uno dei protagonisti dell'opera di Toriyama Soprattutto per il fatto che entrambi avevano legami diversi con il padre e poi non è stato più richiamato o riconvocato dai protagonisti. È stato solo menzionato nel film La Battaglia degli Dei e anche in Dragon Ball Super, ma non è mai apparso. Terzo posto, il Dottor Raichi o Raichi, non mi ricordo bene la pronuncia. Altro personaggio apparso in un episodio speciale chiamato Piano per lo Stemminio dei Super Saiyan, nel quale è l'antagonista principale. Si tratta di uno Tsufuru, o meglio di un Fantasma Tsufuru, non, non ho capito molto bene lo Special, che ha inventato una macchina chiamata Aichiak, in grado di incanalare tutto l'odio di coloro che muoiono per morte violenta, per poi utilizzarlo per creare fantasmi degli stessi esseri morti, ma con una forza ben superiore. Devo dire che è un personaggio su Hulu molto più interessante rispetto a Baby in Dragon Ball GT. Inoltre, devo dire che la sua creazione Aichiyak fa la sua porca figura, in effetti. Sarebbe stato bello se l'avessero usato come antagonista di una saga, e non di un episodio che dura almeno 20-30 minuti. Ah, dimenticavo di dirvi che è anche un personaggio canonico con la serie principale, anche se sembra strano visto che utilizza come fantasmi Kules, Lag e Thales. E loro non sono canonici. Al secondo posto abbiamo Re Cold. Per chi non se lo ricorda, Cold è il padre di Freezer, con il quale è andato sulla terra per uccidere Goku, ma poi si è fatto ammazzare in modo così veloce e ridicolo per uno da una forza quasi simile a quella del figlio, da Trunks Super Saiyan del futuro. Metto questo personaggio al secondo posto perché che lo ritengo anche un personaggio del tutto misterioso. Dato che non abbiamo visto la sua terza e quarta forma, ed inoltre è vissuto molto prima di Freezer, quindi saprà molte cose interessanti sull'universo. Ed inoltre avrà avuto contatti con Bibi, il dio della distruzione, o addirittura suo padre o suo nonno avranno avuto a che fare con Bibi di Majin Buu. Devo dire che per me è stato un insulto utilizzare un personaggio così interessante per poi farlo ammazzare dopo 3 o 4 puntate. Inoltre se avessero usato lui come antagonista invece di Freezer nel film dove quest'ultimo eh, resuscita Sarebbe stato molto più interessante Ed inoltre sarebbe stato interessante vederlo con una forma di potenziamento come quella di Cooler Oppure come le due che Sala ci ha mostrato in Dragon Ball Multiverse ah, Che occasione sprecata Ed infine signore e signori Abbiamo al primo posto Radish. Diciamo che con questo personaggio la penso come per Tarbol, ma andiamo. È il fratello del protagonista della serie, avrebbero dovuto lasciargli più spazio e svilupparlo meglio, invece di farlo crepare dopo 6 puntate. Ad esempio avrebbero potuto fare in modo che lui perdesse la memoria durante lo scontro con Piccolo e che stringesse il rapporto con Goku e la sua famiglia, un po' come si è visto in Dragon Ball Z Budokan in Cash 2 nel capitolo alternativo, ma un po' più dettagliato. E comunque, se avessero voluto renderlo un nemico, perché farlo crepare così velocemente? Infatti era dotato di una coda, se era in difficoltà nello scontro contro Goku e Piccolo, perché non ha cercato di trasformarsi visto che la luna era ancora intatta? Forse non era del tutto in grado di controllare la sua forma, ma non avrebbe perso. Bene gente, qui finisce la mia personalissima top 6. Spero che il video vi sia piaciuto. Scrivete nei commenti cosa ne pensate e quali altri personaggi avrebbero meritato più spazio. Mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, date un'occhiata alle pagine di Facebook e Twitter che trovate in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!